E buongiorno a tutti stamattina mi sono fatta già la doccia e ho fatto la colazione adesso devo lavare due tazzini che sono rimasti dalla colazione perché stamattina sto aspettando un idraulico e perché da domenica ragazze ho l'acqua che non andava abbiamo pulito eh, le tubazioni sotto lavandino eh, la domenica io e andrea l'abbiamo smontato eh, e dopo io con l'acqua l'acqua calda l'acqua bollente con sale grosso eh, mi sa che ho fatto ripartire però visto che abbiamo già chiamato idraulico lo facciamo venire lo stesso ecco e niente adesso Ripulisco tutto, non so che ora arriva, adesso se mai mi preparo anche per il pranzo perché devo pranzare al lavoro e, e poi dopo do una pulitina veloce. ecco. Tiro fuori tutto quello che ho sotto la lavandina, e che così quando arriva idraulico è già tutto pronto. Ecco, li preparo anche una vaschetta con, con un sec che non si so sa mai se li serve e qua invece svuotiamo tutto, che così sarà molto più comodo. Ecco. Passo velocemente anche con l'aspirapolvere, qua che ci sono qualche briciola, non c'è sporchissimo, però passo un po' che così eh, dopo se, se va con l'acqua non so, eh, si sporca tutto ecco, eh, allora preferisco passare con l'aspirapolvere così siamo più sicuri che sporchiamo meno ecco. Poi dopo passo, già che ci sono, come spiro a polvere dappertutto, ecco. E perché qua c'è la legna, con la legna si sporca sempre tutto e, e niente, visto che non è ancora arrivato, passo come spiro polvere in tutte le camere anche. Eh, già che ci sono, sbatto un po' anche eh, i miei tepeti qua in bagno, eh, anche quello in cucina perché ce l'ho un, uno anche in cucina sotto il lavandino che non vi ho fatto vedere, eh, l'ho messo dentro la lavatrice già. Eh, metto dentro la lavatrice anche queste, anche se non sono sporchissime, però preferisco cambiarle spesso, ecco, eh, questi qua li metto a lavare. metto a posto anche tutta la roba che ce l'ho qua vicino al lavandino perché stamattina ho tirato un po', un po un po di tutto ecco come sempre ecco e allora metto a posto tutto e poi dopo do una pulita e veloce e pulisco con uno spruzzino che avevo, che avevo che non mi piace si chiama genio che c'è scritto che non lascia luoni per i vetri sarebbe però ehm, per finirlo pulisco così ogni tanto do una pulita anche al lavandino così e così finiamo anche questo spruzzino qua che lascia luoni tra l'altro e niente ehm, pulisco un po le, i rubinetti, il lavantino qua, il WC dice, l'ho già pulito stamattina con, ehm, con il disinfettante a mucchina, ecco, e, e il WC è già pulito perché preferisco pulire subito il bagno, ecco. E poi dopo eh, pulisco altre cose come la vasca che ha un po' di polvere, eh, ma niente di che, ecco. E poi dopo anche la doccia, do un po' anche in, dentro la doccia sempre con questo spruzzino qua. I miei specchi invece pulisco con Ajax perché sennò quell'altro mi lascia tutti aloni. E, e niente, pulisco anche, anche questo specchio qua, anche un altro specchio che ce l'ho in bagno e il resto pulisco invece con un altro spruzzino che non mi piace. Poi, dopo lavo il, la pentola dove avevo cotto il riso per me, eh, che poi lavo e così svuoto anche il lavandino e la lascio libero ecco. Devo ancora fare il letto perché l'avevo lasciato le camere all'ultimo perché non sapevo a che ora arriva l'idraulico. Allora ho detto al massimo chiudo le porte e non si vede niente, ecco, e se deve venire. L'importante è importante che era la cucina pulita, lavandino pulito, ecco, e poi dopo niente ha detto dopo lascio tutto il resto che faccio con calma ecco però visto che non è ancora arrivato e continua le mie pulizie ecco alla fine sono riuscita a dare l'aspirapolvere dappertutto l'ho dato anche una pulita veloce qua in camera e... La, eh, ho pulito anche la polvere ecco, e, e niente dopo un po' è arrivato anche idraulico ragazzi Dopo che mi sono fatta due chiacchiere con idraulico, praticamente mi l'ha detto che si vede con l'acqua calda, con il sale, sono riuscita a fare un piccolo foro che c'era dentro la tubazione. E però era pieno di... vedi che era pieno di grasso. E, e niente ragazzi, con questo video io vi saluto e ci vediamo presto. Spero che vi ho fatto un po' di compagnia anche oggi e alla prossima. Ciao ciao a tutte!